una bella giornata che comincia con la settimana che è iniziata ieri dell'amministrazione aperta un'amministrazione una settimana è un tema su cui eh, con praticamente tutti voi o quasi ne mancano pochi abbiamo cominciato a combattere perché le amministrazioni fossero aperte eh, tanti anni fa e, e proprio dieci anni fa eh, è nato, eh, no, 11 per la precisione, è nato l'OGP, l'Open Government Partnership, con cui oggi appunto iniziamo questo, eh, questo, questo webinar. Eh, apro le mie slide, che così eh, iniziamo velocemente. Davvero sono molto, molto contenta. Di che cosa parliamo oggi? Di innovazione digitale inclusiva per l'Open Government. In particolare vedremo insieme il contesto le analisi e le prospettive. Eh, quali sono i dati? Eh, ai noi eh, li sappiamo bene, li sapete bene. Eh, I dati di tantissimi rapporti diversi sulle competenze digitali del nostro paese, seppur in lieve crescita, per esempio l'ultimo Daisy rispetto all'anno precedente, però ci vedono ancora dolorosamente agli ultimi posti in Europa, soprattutto sulla parte di competenze digitali e eh, sono ragionevolmente convinta che una maggiore consapevolezza anche sui dati perché i dati sono alla base delle decisioni delle nostre scelte con la consapevolezza di come siamo messi che cosa sappiamo fare che cosa ci manca questa consapevolezza ci può portare a una maggiore sensibilità verso anche verso i problemi che ci sono dovremo evidentemente eh, far carico di risolvere, che sono da una parte la protezione dei dati, che è normata, regolamentata, però anche su questo eh, bisogna avere consapevolezza e competenze su come gestirseli, l'etica, l'etica eh, sia di chi è utente ma anche di chi è eh, fornitore di servizi, quindi la pubblica amministrazione, ma anche le imprese soprattutto recentissimamente ora c'è anche l'accessibilità tra le parole chiave come vedete ma L'accessibilità è una normativa ormai del 2004 per la pubblica amministrazione che obbliga la pubblica amministrazione a fare siti e servizi accessibili alle persone con disabilità. Ecco, di recente c'è stato un intervento normativo che impone questa accessibilità anche alle grandi aziende. Un passo avanti, un pezzettino in più eh, giorno dopo giorno appunto basato sulla consapevolezza. E poi i bias cognitivi, i, i, i pregiudizi, ogni essere umano ai propri pregiudizi, tutti noi li abbiamo, che vengono dalla nostra storia, dalla nostra cultura, dalla nostra lingua, dalla nostra eventuale religione, dalla nostra tradizione, dal dove siamo vissuti e con chi, però è essenziale appunto averne consapevolezza. Eh, quali sono le novità? Eh, di recente è stato pubblicato il Digicomp 2.2, eh, marzo mi pare, o forse un mesetto prima. Quindi è il quadro delle competenze digitali che è stato anche fortemente a mio avviso in maniera corretta aggiornato su alcune tematiche tra virgolette nuove, ma nuove per DigiComp. Quindi ci sono nuovi esempi di conoscenze, nuovi esempi di abilità e di attitudini. Non è soltanto il conoscere quello strumento, ma anche essere abile, capace a, e quali attitudini hai su quegli strumenti. Eh, si parla di supporto ai cittadini a usare le tecnologie digitali con fiducia, da un lato, però anche in modo critico, che è importante eh, nelle relazioni no, tra amministrazione e, chiamiamola, società civile, cittadini. Per la prima volta anche in relazione all'intelligenza artificiale. Dicevo, eh, antico ma non troppo, perché, ahimè, eh, più di 40 anni fa ci ho fatto la tesi in intelligenza artificiale. Adesso cominciano a vedersi non solo delle soluzioni, ma anche soluzioni eh, facilmente integrabili e applicabili nella pubblica amministrazione e quindi affronta, sempre Digicomp 2.2, eh, il tema dell'interazione dei cittadini con i sistemi di intelligenza artificiale e non si concentra solo sulla conoscenza di che cos'è e che cosa non è eh, in sé l'intelligenza artificiale. Altre novità dichiara la consapevolezza del fatto che i sistemi di intelligenza artificiale sono quello che in parte accennavo prima, sviluppati da persone con un background demografico, demographic, ristretto. Spesso sono uomini, lo sappiamo che il mondo delle tecnologie è, è, è così, sono ancora troppo poche le donne che si iscrivono a materie STEM, spesso sono bianchi, provenienti da gruppi economici della società più alta, dei paesi a reddito più elevato. Questo che cosa genera? Genera che i sistemi sviluppati, soprattutto quelli di intelligenza artificiale, che quindi prendono di fatto decisioni al posto dell'umano, sono eh, meno sensibili ai bisogni, ai bisogni delle donne, delle persone provenienti da diverse minoranze etiche, etniche, da gruppi socio-economici inferiori, anche questo tra virgolette, persone che necessitano di accessibilità digitale. Eh, per esempio con disabilità, disabilità visiva, cosa di cui veramente rarissimamente ai noi si vedono siti davvero accessibili a persone con disabilità, nonostante la normativa che citavo prima, o limitazioni funzionali, oppure cittadini di paesi a basso reddito. Questo è quello che Digibon, quindi l'Europa eh, sta impostando come novità e come ultimo punto, anche questo non da poco, l'IoT, quindi l'Internet delle cose, Praticamente tutti noi abbiamo già strumenti di IoT, per esempio, nei nostri smartphone, eh, ma anche gli orologi o quant'altro. Eh, sostenibilità ambientale, per fortuna, eh, chi è più sensibile a questo tema lo dice da 30 anni, ma diciamo che è importante la sostenibilità ambientale e la consapevolezza che le risorse consumate dalle tecnologie spesso generano eh, eh, non sostenibilità, quindi è importante che se ne sia consapevoli pur Dall'altro lato, visto che ci sono per esempio nuove forme di lavoro a distanza ibrido, è chiaro che io lavorando da casa anziché in ufficio, chiamiamolo smart working, telelavoro, lavoro agile come vorremmo in funzione delle sue diverse facce, però eh, consumo meno in termini di eh, auto o autobus per andare a lavorare, ma... Uh, di fatto teniamo a mente che ci sono anche uh, risorse consumate dalle tecnologie. Nuove competenze previste dal Digicom sono anche la realtà virtuale, la realtà aumentata e la robotizzazione. Quindi che cosa uh, possiamo e dobbiamo fare e con chi soprattutto? Ecco, credo che soltanto insieme, questa è una mia... Mania ma di, di sempre, ma credo che l'Open Government Partnership sia esattamente sotto legida del insieme, cioè del lavorare insieme e insieme possiamo raggiungere gli obiettivi del Quinto NAP, del Quinto Piano d'Azione e sensibilizzare eh, sull'innovazione digitale inclusiva. Perché? Perché è una condizione abilitante per l'attuazione delle politiche pubbliche, per la partecipazione, per la trasparenza, per la collaborazione, per l'accountability. Sono temi antichi, li diceva Obama quando era presidente, ma finalmente sono entrati nel, nel discorso comune, non soltanto di pubbliche amministrazioni e associazioni non governative, ma anche del mondo delle tecnologie. Il quinto piano di azione è stato avviato a marzo 2022 e segue esattamente questo approccio. Stessa prospettiva ha, ma ne parlerà molto meglio e più profondamente di me, eh, Nello, eh, successivamente, è il programma strategico nazionale Repubblica Digitale. L'obiettivo? Migliorare i livelli di competenza del Paese, così come sono stati valutati dal DESI che citavo prima. Quindi di che cosa parliamo? E ho concluso. Parliamo dell'impegno dell'impegno per la realizzazione di una rete nazionale di punti di facilitazione digitale, proprio per garantire su tutto il territorio nazionale a persone di poter acquisire competenze, eh, anche le nuove eh, sul Digicom 2.2 che citavo. Eh, ci saranno attori che sono coinvolti, quali saranno gli obiettivi da raggiungere nel quinto piano, non mancherà e invece purtroppo manca una visione prospettica del mondo della ricerca perché purtroppo il professore del Politecnico di Milano non ha potuto partecipare, ma credo che avremo l'occasione di poter fare un ulteriore intervento anche con lui e durante la tavola rotonda insieme, proprio perché sono entità diverse, con competenze diverse, capiremo anche come perseguire questi obiettivi dell'impegno e condividere le priorità, decidendole anche insieme per una futura strategia nazionale per il governo aperto. Io eh, con questo mi fermo e eh, ovviamente se ci sono domande ora eh, volentieri provo a rispondere, ma lascio la parola a Elisa, eh, forse Anello prima, a chi mi sostituisce. Prego. Entro io? Parlo io? <coughs> ok. A te. Ok, allora eh, grazie per la dell'introduzione e grazie appunto di aver eh, anche eh, organizzato questo evento. Io ehm, vado subito a eh, condividere le, eh, le slide... Spero che le vediate. Sì, perfetto, grazie. Perfetto, grazie. Eh, tra l'altro l'introduzione eh, su Digicompo 2.2 eh, mi è utile per eh, così, eh, diciamo, anticipare il fatto che il 31 maggio eh, stiamo organizzando un eh, webinar eh, diciamo, focalizzato proprio sulla spiegazione, la descrizione ampia di DigiComp 2.2 e eh, lo trovate già tra... Tra gli eventi, e quindi event PI, quindi si può, ci si può anche iscrivere. E avremo come eh, diciamo, relatore principale Stefano Plutzer, che è anche uno degli autori eh, del, eh, diciamo del DigiComp 2.2, la versione 2.2 del, del DigiComp. Io vi. Eh, eh, diciamo partirò comunque dai dati. Eh, per rinfrescarceli un po' e poi andremo eh, sul mh, qual è il quadro complessivo su cui eh, innestiamo il percorso del, dell'impegno che è appunto quello di Repubblica Digitale e poi vedremo quali sono esattamente eh, le attività che stiamo svolgendo insieme. Eh, alcuni numeri sono interessanti perché eh, sono mh, recenti, diciamo da, da, da qualche mese, abbiamo avuto i dati Eurostat sul 2021 e sono i dati eh, su cui si baserà il rapporto DESI 2022 eh, che si prevede in uscita eh, tra qualche settimana, tra un mese. E cosa ci dicono eh, questi numeri? Che eh, diciamo, la situazione rimane eh, ancora eh, critica, eh, comunque eh, 24 milioni eh, sono i cittadini tra 16 e 74 anni che risultano ancora senza competenze digitali almeno di base, le competenze digitali di base sono quelle che sappiamo che eh, sono necessarie eh, per eh, vivere appieno la cittadinanza, e quindi anche partecipare al dialogo democratico, eh, oltre che affluire dei servizi eh, che sempre più eh, sono, sono digitali e quindi sempre più richiedono eh, consapevolezza e, e competenze digitali. Eh, non sono numeri paragonabili eh, secondo Istat e secondo Eurostat con i dati di due anni fa, perché sono cambiate le metodologie di, di rilevazione, però... Eh, tendenzialmente eh, insomma, siamo ancora, eh, abbiamo, pro, abbiamo fatto dei progressi, però insomma, la situazione è ancora eh, diciamo, preoccupante, critica su cui, su cui lavorare. Eh, progressi che eh, hanno portato soprattutto eh, molte persone su internet rispetto a, a come avveniva eh, in, negli anni, nelle rilevazioni precedenti. Una cosa interessante, della rilevazione eh, Eurostat 2021 sulle competenze digitali che a questo punto eh, competenze digitali almeno, eh, di base che a questo punto eh, è eh, molto organica al DigiComp 2.2 una cosa interessante dicevo è che eh, se prendiamo ciascuna delle aree di competenza del DigiComp, quindi se prendiamo ad esempio l'alfabetizzazione eh, sull'informazione sui dati, piuttosto che eh, l'area sul problem solving, vediamo che le percentuali in realtà sono anche molto più alte, eh, parliamo del... Eh, 70 eh, del 70 per cento qui eh, ho mh, i valori di Italia e media UE sono, sono scambiati in realtà è l'Italia al 46 e la media UE è, è 54 però appunto se prendiamo area per area eh, abbiamo anche delle percentuali molto più elevate abbiamo il 70 per cento ripeto mh, ad esempio sull'alfabetizzazione eh, rispetto a, a informazioni e dati però il problema ovviamente è che eh, mh, non abbiamo eh, la stessa situazione su tutte le aree di competenza quindi c'è sicuramente da lavorare molto eh, nonostante appunto comunque i progressi siano da apprezzare eh, gli utenti di internet anche qui eh, vedete la linea eh, la, la curva dell'italia che è ancora più in basso rispetto alla media europea e degli altri paesi però abbiamo superato finalmente l'80% e quindi parliamo di un'utenza internet che inizia ad essere eh, significativa rispetto appunto all'insieme della popolazione. Così come eh, un altro aspetto da considerare è quello eh, del eh, divario territoriale, nel senso che eh, buona parte di questi eh, progressi si concentra eh, su alcune aree eh, territoriali e in maggioranza eh, si concentra sul, sul centro nord e come anche eh, vi invito a, a guardarlo il, come eh, evidenzia anche il rapporto BES 2021 eh, sia i numeri eh, sull'istruzione quindi sui livelli di istruzione sia i numeri anche degli utenti di internet e, e in generale eh, i numeri sul appunto, il livello di preparazione e, e anche di, eh, di, di innovazione eh, è molto, eh, sono molto diversi tra aree territoriali, quindi il divario territoriale continua ad esserci in maniera, eh, in maniera sensibile e questo è un altro dei punti da tenere in conto. Eh, sul fronte eh, dell'utilizzo dei servizi di government c'è stato sicuramente un eh, progresso eh, nonostante la, e quindi la, la curva italiana ovviamente ha avuto un, un bel un significativo rialzo però continuiamo ad essere eh, ancora eh, al, al di sotto eh, del, della media europea e degli altri paesi europei quindi anche qui eh, C'è sicuramente un progresso da registrare, eh, come sappiamo anche eh, l'aumento eh, significativo di utilizzo sia di speed che dell'appio. È, è sicuramente eh, interessante e significativo, fa vedere che ci sono dei progressi in corso, però anche qui eh, siamo su numeri che eh, vedono una partecipazione eh, della popolazione ancora eh, non, eh, non maggioritaria. Se andiamo a, a guardare i dati eh, Eurostat 2021 sulle competenze eh, digitali di base, anche per fasce d'età, quindi spaccando un po' eh, rispetto a questo dato, mh, che è significativo da guardare, in modo isolato proprio perché eh, l'Italia ha una popolazione che sempre di più eh, tende verso le ultime eh, fasce d'età. Quello che vediamo nei confronti degli altri, eh, di altri paesi, messi in confronto con eh, Spagna, Francia e Germania, è che eh, anche nelle singole fasce d'età eh, abbiamo eh, una situazione da, diciamo, da recuperare, ci vede, ci vede sicuramente la, una, il confronto indietro rispetto agli altri paesi rispetto ai quali possiamo confrontarci, ma un aspetto che eh, può risultare ancora più preoccupante è quello della prima barretta in blu che si riferisce alla fascia 16-24 anni. Come vedete è una fascia eh, di età dove eh, le competenze digitali di base eh, sembrano, eh, cioè sono almeno dalla rilevazione più eh, minore, più in basso rispetto alla fascia di età successiva, cosa che in paesi come la Spagna e la Francia, eh, dove si sta progredendo comunque sul fronte delle competenze digitali, non, non avviene. Quindi eh, c'è un tema. Eh, di, eh, anche di fascia giovane di età che eh, non deve essere eh, sottovalutato poi c'è il tema ovviamente del divario di genere dove anche qui eh, ci sono, eh, si registra qualche, qualche progresso però dove la situazione ancora rimane eh, diciamo di, di arretratezza e di necessità di recupero eh, sia se parliamo di competenze digitali eh, di base sia se parliamo di eh, invece competenze specialistiche ai siti e questo è un tema eh, che eh, sicuramente e, e purtroppo interessa l'intera Europa però eh, sicuramente eh, l'Italia eh, ha dei numeri eh, che eh, sono eh, anche in, in regressione eh, diciamo rispetto a, a, a numeri che eh, sembravano, potevano dare una, eh, diciamo, un maggiore ottimismo eh, negli anni scorsi. Quindi c'è molto da recuperare anche eh, su questo fronte. Che cosa si sta facendo e qual è appunto eh, la prospettiva eh, dentro cui ci muoviamo è quello che ha anticipato Flavia nell'introduzione eh, parliamo di eh, Repubblica Digitale eh, che eh, mh, rappresenta, vuole rappresentare una eh, risposta eh, strategica e, e multistakeholder e quindi pienamente inclusiva eh, e di, di collaborazione pubblico-privato, eh, eh, intendendo eh, anche una grande presenza del, del terzo settore e mh, proprio per, eh, con un'iniziativa, un, un programma che tende a far sì che eh, ci sia il superamento di, eh, della frammentazione e anche eh, in alcuni casi della eh, non prospettiva a lungo termine delle, delle azioni istituzionali. Quindi eh, il programma di Repubblica Digitale che vede un comitato tecnico guida eh, con i principali attori istituzionali ma anche con eh, appunto non solo ministeri ma anche eh, università quindi con la CRUI, con eh, i rappresentanti di aziende, eh, anche eh, con una considerazione per le piccole e medie imprese e con la collaborazione di importanti partner eh, universitari e anche dal, dal privato. Eh, poi eh, una, eh, un elemento importante, un componente importante eh, del, di Repubblica Digitale è la coalizione nazionale per le competenze digitali che eh, sta, ha superato ormai le, le 260 iniziative aderenti, le 220 organizzazioni, anche qui con una buona distribuzione tra società civile, eh, settore privato e amministrazione e che appunto eh, insieme eh, contribuisce al, ai lavori della, di attuazione della strategia nazionale ma eh, tende appunto a fare in modo che ci siano anche dei, eh, delle sinergie, delle integrazioni tra, tra le diverse iniziative. Poi ovviamente abbiamo eh, la, la, la, la, la normale prassi diciamo di eh, sottoporre a consultazione i documenti strategici lì dove prima di consolidarli e dall'altra parte eh, un buon rapporto con le altre coalizioni europee. E Repubblica Digitale, come sapete, eh, nasce eh, nel 2019 e nel 2020 abbiamo eh, diciamo la costituzione e la costruzione degli asset più importanti dalla coalizione europea al comitato tecnico guida alla della strategia nazionale per le competenze digitali e la pubblicazione della prima versione del piano operativo che adesso nel 2022 stiamo aggiornando perché ovviamente stiamo anche allineando rispetto alle rimodulazioni che sono avvenute l'anno scorso rispetto con eh, diciamo sì, la, la, il consolidamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Aggiornamento del Piano Operativo che eh, prenderemo anche dal, eh, dal, rapporto, dal monitoraggio che, che abbiamo fatto l'anno scorso e quindi dalle, dalle evidenze eh, di eh, maggiore forza eh, necessaria su alcune azioni e su alcune aree piuttosto che di risistemazione anche del cruscotto complessivo degli indicatori. Eh, il 2022 è l'anno quindi mh, di, di aggiornamento eh, di questo piano, ma anche inizio, di rilancio di iniziative importanti, come eh, appunto il nuovo portale di Repubblica Digitale, eh, così come eh, a parte il premio nazionale che è stato assegnato il, il 28 aprile e che ci ha permesso appunto di eh, fare una, eh, un percorso di valutazione in cui, eh, a cui hanno partecipato eh, 34 esperti, 120 eh, progetti candidati, eh, fino appunto ad arrivare a quattro eh, vincitori sulle, eh, su quattro categorie nell'ambito delle competenze digitali, Diciamo una cosa importante di cui, su cui ritorneremo magari alla fine è eh, il, la progettazione che è in corso della settimana nazionale per la Repubblica Digitale che eh, appunto, punta ad esse, a, a focalizzare eh, l'attenzione eh, sia degli operatori sia eh, dei cittadini e anche mediatica sul tema eh, del, delle competenze digitali, un tema che eh, nonostante tutti i tentativi, ancora non ha acquisito la centralità e eh, eh, diciamo l'indispensabilità che eh, secondo noi è invece importante e fondamentale. Eh, L'aggiornamento eh, del piano operativo eh, comunque si va baserà sulla uh, strategia nazionale del 2020, quindi con gli assi di intervento che penso conosciate e che... Eh, Vanno dall'istruzione alla formazione superiore, eh, quindi università e ricerca, alla forza lavoro pubblica e privata, competenze specialistiche, ICT e cittadini, con delle azioni, con degli indicatori che eh, appunto ci permettono anche di eh, verificare che effettivamente il percorso intrapreso sta portando eh, dei risultati. Come sapete nel piano operativo eh, abbiamo definito eh, degli indicatori, e dei valori target di da, da, impatto da, eh, degli indicatori di impatto e dei valori da, da raggiungere eh, che sono allineati eh, e coerenti con anche i valori target della eh, Commissione Europea che appunto ha cercato di mettere soprattutto sotto eh, focus eh, le competenze digitali eh, di base, per cui tutti i progetti, tutte le azioni che eh, portiamo avanti nell'asse eh, strategico eh, dei, che, dei cittadini per le comp delle competenze per la cittadinanza eh, va nella direzione appunto di eh, portare non soltanto alla riduzione e, e possibilmente all'eliminazione eh, del divario di genere eh, andando a lavorare anche sul divario territoriale ma portando poi eh, il, eh, un risultato importante eh, per, eh, rispetto alla, a, a tutti eh, alla popolazione che eh, deve essere deve avere l'adeguata la consapevolezza digitale come lo facciamo come cerchiamo di eh, percorrere questo cammino con appunto un, eh, un approccio molto eh, basato sulla sulla misurazione e sulla valutazione dell'impatto delle azioni e quindi sulla verifica annuale e anche con il miglioramento eh, continuativo quindi eh, eh, in, all'interno di questo ciclo eh, di, eh, di valutazione andiamo da un lato a valutare eh, le singole azioni se stanno progredendo e stanno raggiungendo i risultati come si sperava dall'altra parte andiamo a vedere come eh, questo insieme di azioni eh, che sono ovviamente eh, pienamente integrate con quelle portate avanti autonomamente dalla coalizione nazionale come eh, vanno davvero a impattare e riuscire a raggiungere i risultati eh, che abbiamo fissati. Quindi diciamo il, eh, la, la, la cifra complessiva del, eh, del piano è quello di eh, far sì che le diverse azioni, anche portate avanti da soggetti diversi, possano eh, integrarsi per meglio sostenere appunto il, eh, la, da nel campo del dell'asse 4 dei cittadini, lo sviluppo delle, eh, l'innalzamento del livello di competenze digitali di base, di, di competenze digitali eh, dei, eh, dei cittadini. E facendo questo con azioni appunto che muovono eh, anche eh, diciamo, aree diverse di, eh, di, di valutazione e eh, di, di, di intervento, quindi eh, appunto da un lato eh, la messa a disposizione di ambienti di autovalutazione e apprendimento per le competenze digitali, eh, dall'altro eh, diffusione e sensibilizzazione eh, dei cittadini e di diversi eh, soggetti sul tema delle competenze digitali e poi delle azioni eh, specifiche, eh, eh, queste due le, le, le trovate indicate qui, da un lato il servizio civile digitale che è già partito anche nella sua versione che abbiamo chiamato sperimentale eh, l'anno scorso e la rete dei punti di facilitazione digitale che è il nucleo eh, dell'impegno eh, eh, che abbiamo inserito nel quinto piano eh, sull'open government e eh, il eh, tema eh, principale eh, che su cui si concentrano le due azioni servizio civile digitale e eh, rete dei, dei punti di facilitazione digitale è proprio il, lo sviluppo e eh, diciamo anche e la, eh, la il consolidamento e anche l'ottimizzazione dei servizi di facilitazione digitale che sono nati, come sappiamo, eh, su diverse regioni eh, negli anni scorsi e eh, anche eh, in alcuni comuni come Roma Capitale e eh, hanno. Eh, permesso di capire eh, non solo i benefici e, e gli impatti positivi ma anche ovviamente le aree di miglioramento ma anche le diverse declinazioni che eh, possono essere eh, possibili eh, rispetto a territori diversi dove eh, abbiamo anche eh, soggetti diversi dove eh, in alcuni eh, le, le, ad esempio le biblioteche eh, hanno un ruolo eh, primario in altri invece ci sono degli altri centri eh, altri centri eh, che eh, luoghi anche di aggregazione che possono essere eh, appunto di, eh, da principale riferimento per questo. Quindi si punta eh, sul eh, su un modello di servizi di facilitazione digitale che eh, possa essere effettivamente eh, utile eh, per le, le diverse esigenze dei territori e quindi con la possibilità eh, di eh, sviluppare anche declinazioni molto diverse tra di loro. E dall'altra parte, quindi uno sviluppo di questo servizio, ma anche eh, del, di alcune professionalità eh, che secondo noi sono eh, fondamentali, in un, eh, soprattutto in un contesto come quello eh, italiano in cui c'è appunto una retratezza ancora importante da, da recuperare sul fronte del, eh, del, eh, del digitale, della consapevolezza digitale. Quindi una formazione, una costruzione di eh, una professionalità di facilitatore digitale che eh, ovviamente può provenire anche da, eh, da struttura pubblica, oltre che dall'ente del terzo settore, o può essere anche Inserito come eh, da, partendo da, da volontario di servizio civile. Su questo costruiamo appunto il primo eh, blocco, eh, relativo all'impegno eh, che abbiamo inserito nel piano eh, del, per l'amministrazione aperta e quindi una costituzione della rete, di una rete di punti di facilitazione digitale ed di educazione digitale che ha ovviamente come base il progetto, i progetti PNRR che, che ho citato in precedenza e che quindi sicuramente hanno una spinta istituzionale importante e anche ovviamente dei supporti, pensiamo a percorsi formativi per i facilitatori piuttosto che dei kit per i punti di facilitazione o un sistema di knowledge management sempre eh, per, per i facilitatori, basati però ovviamente sulle esperienze eh, che ci sono in corso. E in tutto questo ovviamente un grande raccordo eh, con le iniziative che, eh, che ci sono, che eh, sono eh, anche di impulso privato sia eh, nella coalizione e poi ovviamente nell'ambito del gruppo di lavoro che sta portando avanti questo impegno eh, per il eh, quinto piano eh, dell'open government. La, se, eh, il, con un obiettivo di raggiungere eh, almeno 3.000 30, eh, punti attivi mh, sul territorio, con, puntando anche ovviamente a una grande omogeneità eh, da questo punto di vista. Proprio perché sappiamo che le esigenze eh, sono diverse, pensando anche a punti eh, mobili per, eh, su quei territori che sono eh, anche eh, di, di, di difficile diciamo, eh, gestione eh, dal punto di vista logistico e quindi eh, che hanno bisogno anche di soluzioni innovative. Poi il secondo, eh, la seconda area. D'impegno e relativa a quello che avevo detto, quindi un ambiente online di educazione digitale per la cittadinanza, pensato come palestra vera e propria, quindi dove eh, si sia la possibilità di, eh, di mettersi alla prova, di, di autovalutarsi, di eh, identificare dei percorsi formativi. E, pensando sempre che uh, di, di costruire un ambiente. Eh, che interagisce con le esperienze e con le risorse che sono già state realizzate e che sono anche in corso di evoluzione. E l'altra area è quella della sensibilizzazione, sensibilizzazione dei cittadini alla consapevolezza digitale e quindi anche dei diritti che hanno. Che hanno per appunto una, uh, una società che fruisce sempre più di servizi digitali e di piattaforme, piattaforme online. E su questo il primo risultato è stato appunto la conclusione della prima edizione del primo nazionale per le competenze digitali e eh, l'altro su cui stiamo lavorando e eh, su cui abbiamo iniziato anche a lavorare nel gruppo di lavoro è quello appunto della settimana per la Repubblica Digitale di cui ovviamente eh, nelle prossime settimane eh, vi, vi daremo aggiornamenti proprio perché sarà un'iniziativa che cercherà di coinvolgere eh, davvero tutti e ovviamente sulla base di una governance pienamente multi-stakeholder quindi pienamente partecipativa. Scusate se ho sforato un po'. E vi ringrazio. Grazie mille Anello per questa panoramica. Io sono Elisa Bardo Giovanni Caffaro, lavoro al Dipartimento della Funzione Pubblica e dare il benvenuto a tutti in quest'ora di approfondimento sui temi dell'innovazione digitale inclusiva. Ho il compito e anche il piacere di moderare una tavola rotonda eh, che è prevista per questo webinar proprio per dare un'ulteriore eh, visione prospettica attorno a questo tema così trasversale come quello dell'innovazione digitale inclusiva. Però prima permettetevi un minuto per ehm, dare a tutti qualche elemento generale, per inquadrare in, in, le attività, eh, riprendendo anche un po' le ultime slide eh, del dottor Iacono. Eh, infatti quelli che parleranno oggi sono tutti i relatori che in questi mesi sono stati veramente molto impegnati nella realizzazione del quinto piano nazionale d'azione per il governo aperto 2022-2023. E hanno lavorato eh, insieme, per, per il quinto piano per chi non lo sapesse ha preso il via a, a marzo scorso, ed è un piano completamente co-costruito tra le pubbliche amministrazioni e le organizzazioni della società civile, che ragionano un po' insieme rispetto alle priorità, a, alle azioni concrete che si possono mettere in campo sulle varie aree d'azione che si ritengono fondamentali. E l'innovazione digitale inclusiva è una delle quattro aree d'azione di questo quinto piano nazionale. Sono gli stessi relatori che nel, da marzo uh, fino ad oggi si sono impegnati anche, eh, grazie al coordinamento di, eh, del Dipartimento di Trasformazione Digitale, nel portare avanti delle azioni concrete attorno a questo tema, perché mh, non si possa dire che si ragiona solo in maniera teorica, ma perché poi queste azioni vengano effettivamente concretizzate. Quindi abbiamo pensato di eh, creare questa mh, tavola rotonda virtuale nella quale ognuno di, di loro, adesso ve li presenterò, potranno dare il loro punto di vista attorno a questo tema, magari ragionando in una visione prospettica del superamento eh, del limite temporale di questo piano biennale di, di governo aperto, ma passando a una vera e propria strategia per il governo aperto, eh, che è poi è uno degli obiettivi appunto del piano stesso. E... Allora, vi presento in ordine di apparizione sul programma eh, e do il mio benvenuto alla dottoressa Caterina Flick, l'Agid, dottoressa Maria Maddalena Perna Ruggero, rappresentante del Comune di Roma, le dottoresse Chiara Mambelli e Chiara Provasoli, dell'Ufficio Rapporti con le Associazioni dei Consumatori, ABI, eh, dottor Gaetano Palombelli, l'Unione Provincia Italia, UPI, eh, dottor Marieva Favoino, dottoressa Marieva Eva Favoino, Pia Social, e il dottor Eugenio Iorio, Associazione Comunicazione Pubblica e Istituzionale. Oggi Chiamerò ognuno di loro a uh, contribuire con delle riflessioni, abbiamo pensato uh, che fosse utile riflettere mh, su due mh, particolari argomenti. Il primo, per esempio, quali sono uh, a parere dei, dei relatori, uh, quelli che sono... In, eh, le azioni concrete per poter garantire un'effettiva eh, reale innovazione digitale inclusiva, azioni che potrebbero essere eh, introdotte in questa futura strategia per il governo aperto e eh, quindi eh, come garantire invece una maggiore consapevolezza o sensibilità attorno a a, eh, dei possibili problemi eh, de che si potrebbero verificare eh, in questo eh, quest ambito così trasformativo, uno su tutti per esempio la, um, problemi relativi alla protezione dei dati oppure all'adozione di eh, tecnologie così avanzate come quelle che spiegava eh, poc'anzi ehm, eh, la dottoressa Marzano ehm, e così via. Un'ultima nota organizzativa, più per, per i relatori che per eh, chi ci sta ascoltando, è che purtroppo avrà anche il compito di moderare questa tavola rotonda. I tempi sono strettissimi, io vi eh, cercherò di interrompere al sesto minuto, sentirete, sentirete questo rumore, questo suono, e vi indicherà che avete superato i sei minuti. Ave quindi vi perché avete sentito questo sono di passare alle conclusioni, in ogni caso poi al settimo minuto dovrò interrompervi ehmè, e, e, e, e, e chiedervi ancora di più di passare alle conclusioni. Allora do eh, iniziale benvenuto alla dottoressa Caterina Flick, l'Agid. Buongiorno, buongiorno a tutti, è un piacere essere, essere qui con voi oggi, visto che eh, il tempo è veramente stretto e che è importante invece che ci sia un confronto e magari anche delle domande da parte di chi ci sta assistendo, io mi limiterò a dare veramente alcuni flash. Le parole chiave che sono emerse e che sono note sono consapevolezza, competenza, presenza in rete e questo, queste tre parole chiave vanno declinate da diversi punti di vista o meglio tenendo conto dei diversi attori che interagiscono eh, in questo sistema, in questo ambiente e quindi abbiamo cittadini e imprese certamente e abbiamo le pubbliche amministrazioni dall'altra parte avendo presente la necessità per tutti eh, di eh, avere consapevolezza, competenza e presenza in rete poi si possono svolgere effettivamente delle azioni concrete in questo contesto Agid, l'Agenzia per l'Italia Digitale opera su vari fronti effettivamente e a partire dal, dal tema, dal, dal seguire il tema della cittadinanza digitale, che cosa vuol dire essere cittadini digitali oggi e che ha avuto come impatto, eh, in, come impatto e come presenza diciamo, la pubblicazione proprio di una guida, una guida sulla cittadinanza digitale che è eh, prende spunto dalle azioni fatte dal codice dell'amministrazione digitale dalle azioni fatte finora ma che ha proprio come obiettivo quello di dare degli input formativi e informativi al pubblico su questo e eh, che cosa, cosa vogliamo dire, che cosa, come vogliamo intendere la cittadinanza digitale accesso ai servizi è uno, uno dei primi temi, pagamenti, comunicazioni in sostanza relazione con gli altri attori, in particolare le pubbliche amministrazioni, in rete con tutto quello che questo comporta. E questo mi porta subito a dire eh, che l'altro aspetto fondamentale è quello della identità: l'identità in rete. Noi abbiamo eh, raggiunto da poco tempo 30 milioni di speed, e quindi vi rendete conto di come da un punto di vista pratico effettivamente la presenza dei cittadini in rete sia aumentata, quantomeno perché hanno, esistono e hanno la loro identità. Questo ancora, ancora altro spunto, eh, se ne è parlato, ne ha parlato Flavia Marzano eh, in ingresso questa mattina, l'accessibilità, l'inclusione, come includere le persone. È vero, è vero, Agida è impegnata sull'accessibilità da tempo con riferimento alla legge 4 e lo sarà ancora di più con l'attuazione della, della nuova direttiva a partire dal 2025, includere vuol dire essere pronti a consentire l'accessibilità senza farsi troppi problemi rispetto a chi deve e chi non deve. Cioè, se noi vogliamo tenere in considerazione come punto di snodo l'inclusione, allora quello deve essere il nostro obiettivo e il resto si deve in qualche maniera adeguare. L'altro fronte è quello delle, quindi appunto, da un lato abbiamo i cittadini, dall'altro abbiamo le pubbliche amministrazioni e su questo fronte Agida è impegnata da un lato nel, nel rapporto con i responsabili per la transizione digitale e dall'altro con la presenza di un canale di ascolto importante che è quello del difensore civico digitale, difensore al quale arrivano migliaia di segnalazioni l'anno proprio perché i cittadini sanno e comprendono che c'è un canale di relazione rispetto al quale si cerca di, eh, si cerca di interagire. Come programmare il futuro? Beh certamente eh, continuando a monitorare in maniera molto concreta gli aspetti che abbiamo detto, identità, digitalizzazione, accessibilità, insistendo sull'importanza dell'acquisizione di competenze e consapevolezza da parte di tutti e raccogliere quelle che sono eh, le concrete difficoltà che emergono da parte di tutti gli attori del contesto, quindi i cittadini sì, ma anche le imprese e anche le pubbliche amministrazioni e lascio a questo punto la parola a chi mi segue. Grazie mille dottoressa Flick. Ehm, colgo l'occasione per sottolineare che quest'anno nel Piano d'Azione, nel quinto Piano Nazione d'Azione, eh, l'innovazione digitale si è accompagnata ad un altro aggettivo che è inclusiva, quindi inclusività. Quindi anche sottolineare quello che eh, appunto la dottoressa Flick stava eh, indicando come priorità. Assolutamente d'accordo. Ehm, passo la parola alla dottoressa Maria Maddalena Pernaruggero, in rappresentanza del Comune di Roma. Benvenuta, dottoressa Pernaruggero. Buongiorno a tutti, grazie di questa opportunità eh, per Roma Capitale. Io sono Maddalena Pernaruggero, eh, dirigo la direzione Partecipazione che oggi è inserita all'interno del Dipartimento Decentramento e Città in 15 Minuti e questo ci tengo a sottolinearlo perché è, è un assetto organizzativo un po' diverso rispetto a prima eh, ma so di muovermi su un terreno su cui già è stata manifestata tutta la sensibilità di Marzano e Iacono quindi eh, cerco di portare avanti onorevolmente questo compito eh, è, le cose da dire sarebbero tante ma cerco di essere molto sintetica da dove siamo ripartiti noi siamo ripartiti da un lavoro eh, strutturale eh, proprio sul divario territoriale di cui parlava prima Iacono, eh, rendendoci conto che eh, anche la necessità di eh, consultazione dei cittadini, processi partecipativi che sono imprescindibili per l'attuazione dei progetti oggi, eh, ma soprattutto eh, l'enorme quantità di cittadini disabilitati al momento all'utilizzo degli strumenti digitali ci impone proprio eh, di ripartire da un'analisi del territorio, perché il territorio di Roma è estremamente complesso e quindi la partecipazione a questo tavolo in qualche modo eh, sposa proprio eh, questa attività progettuale che parte dalla scuola diffusa, eh, chiedo al mio collaboratore, io sono qui con Stefano Rollo e Flavia Di che sono i, i collaboratori che eh, stanno operando su, su questo progetto. E noi portiamo avanti ancora il progetto di scuola diffusa perché è un progetto Sicuramente eh, che si concretizza proprio nel portare eh, il superamento del digital divide sul territorio. Mm, lo vogliamo fare con un grande approccio diversificato eh, proprio eh, incrociando eh, questi progetti eh, sulla, eh, sullo studio del territorio e del divario eh, territoriale e per questo stiamo anche eh, lavorando eh, per partecipare ad alcuni progetti europei eh, relativi alla facilitazione dei processi partecipativi nelle aree fragili e quindi è, è tutto molto omogeneo e, e ci stiamo anche preoccupando di analizzare come è cambiata la modalità di apprendimento delle competenze di accesso al lavoro eh, probabilmente scuola diffusa è un progetto che andrà anche a inserirsi eh, nell'ambito proprio eh, della, eh, de, de, del progettare eh, delle attività mirate su target specifici per il superamento di questo tipo di difficoltà perché eh, l'approccio del lavoro agile in qualche modo eh, porta con sé questa criticità cioè non c'è più l'affiancamento in azienda non c'è più la possibilità di di acquisire conoscenze e quindi eh, al, del, la preparazione richiesta eh, a monte eh, dell'inserimento lavorativo eh, e questo è un cambiamento eh, sicuramente importante eh, anche accentuato dall'evento pandemico vorrei eh, mh, anche però eh, sottoporvi, e in questo chiedo ai miei collaboratori, eh, ai collaboratori un aiuto, eh, una mappatura su cui noi stiamo lavorando che è estremamente interessante, magari più in là potrebbe essere anche condivisa, sempre rispetto a Roma. Eh, ecco, forse Flavia che ci sta lavorando in maniera... Eh, analitica sarà più brava di me nel, nello spiegarvi è una mappa tratta dal uh, Sette Rome la capitale delle disuguaglianze raccontata in 29 mappe del professor eh, Monni, Lelu e Tomassi, che noi stiamo rielaborando proprio sulla base di quest'analisi del divario territoriale. Quindi, Flavia, ci abbiamo ancora qualche istante, se vuole sì. aggiungere un attimo qualche connotazione. Grazie, buongiorno a tutti. In effetti il nostro lavoro è proprio stato quello di individuare, individuare quali fossero i regolini ad uso civico messe a disposizione da Roma Capitale, quindi centri anziani, biblioteche, call, centri di formazione professionale, scuole aperte, bibliopoint, eccetera, all'interno del territorio romano, cercando di andare a vedere... Eh, quali fossero le zone in cui intervenire e in particolare ci siamo focalizzati su quello che eh, nelle, nel libro delle Fette Roma è definito come l'area del disagio quindi il territorio con eh, condizioni socio-economiche eh, di disagio maggiore, questo vuol dire minori livelli di, di, di istruzione più elevata disoccupazione una popolazione più giovane e un'alta natalità ma anche il rischio di povertà minorile e di finire in reti di criminalità ha molto forte presenza di stranieri e la cosa che secondo me forse è più interessante di tutte poche piazze, cioè ci sono proprio pochi luoghi di ritrovo e pochi punti di riferimento a livello spaziale e quindi è eh, un difficile eh, processo anche di coesione sociale. Quindi il lavoro sul territorio parte anche dall'idea eh, di poter creare delle piazze eh, virtuali, tra virgolette, in contesti che ne hanno bisogno. No? Non so se vuole aggiungere qualcosa, eh, Stefano. Credo no, che... no, no, abbiamo detto tutto, la mappa è costruita con i dati sociografici, dati aperti di Roma Capitale, dati Istat, ma è una ricerca che va avanti dal 2015 di Roma 3, portata avanti appunto dal professor Monni, che tra l'altro è anche direttore del... di un dipartimento, e quindi si arricchisce di dati, come è stato spiegato benissimo, finora e serve a mappare aree di intervento e luoghi e soggetti con cui avviare un percorso strutturato nel tempo. Esatto, per, per poi elaborare appunto dei, dei processi mina, in, mirati sul superamento del vario del digital divide di vario territoriale. Quindi questa è un po' la progettazione attuale di, di Roma Capitale. Aggiungo, visto che ancora non è suonato l'allarme, ah. che abbiamo anche dei progetti relativi agli spazi di co-working che stiamo cercando di eh, mappare, di eh, incentivare, perché un altro elemento che è emerso soprattutto da alcuni processi partecipativi attivati su PNRR è proprio il fatto che a volte non tutti possono eh, avere una postazione eh, lavorativa eh, nella propria abitazione e quindi questo è un altro elemento insomma, a corredo della nostra progettualità. Grazie, grazie mille, grazie mille dottoressa Pena Ruggero, grazie mille ai suoi collaboratori, progetto davvero interessante e ehm, sottolinea che questa tavola rotonda è composta da uh, tutti i relatori che hanno uh, profili e competenze completamente differenti ma insieme possono contribuire a, a, con delle azioni collettive a migliorare e a realizzare appunto concretamente le attività intorno al tema dell'innovazione digitale inclusiva Passo subito la parola alla, dalle dottoresse Chiara Mambelli e Chiara Provasoli dell'Ufficio Rapporti con l'Associazione dei Consumatori ABI eh, prima di, eh, di farle parlare, però, volevo sottolineare che in chat stanno pervenendo, anzi nel box domande e risposte, stanno pervenendo tante domande, probabilmente rivolte, se non ho capito male, dottoressa Flick che può già iniziare a rispondere, quindi. Possono dare delle risposte in tempo reale tramite sempre il box domande risposte. In ogni caso, se volete, al termine di questa tavola rotonda, se dovesse rimanere del tempo, potremmo anche evidenziare magari qualche risposta che i relatori volessero dare eh, così oralmente. Allora, do la parola alle dottoresse Mombelli e Provasoli. Grazie mille, grazie dell'invito. Sono Chiara Provasoli e sono qui con la mia collega che lavora con me nell'ufficio rapporti con le associazioni dei consumatori di ABI, Chiara Mambelli. Eh, cercheremo un pochettino di dividerci l'intervento anche per darvi un quadro eh, il più puntuale possibile di quelle che sono le attività di ABI. Ehm, in uh, contestualizzate al tema che oggi ci troviamo ad affrontare insieme. Si è parlato tanto di innovazione digitale. Per noi l'innovazione digitale va di pari passo con ehm, l'inclusione eh, economica e quindi l'educazione finanziaria. Una buona inclusione digitale, una buona cittadinanza digitale eh, va ehm, sicuramente eh, mh, incentrata anche, eh, permette anche un migliore inserimento nella vita economica e sociale del paese in cui, eh, in cui si vive. Quindi diciamo, da questo focus eh, ci faceva piacere raccontarvi eh, quelle che sono le iniziative eh, e le attività che svolgiamo con, con le banche eh, ma soprattutto mettere in evidenza che il lavoro che facciamo è un lavoro eh, fatto in rete, eh, fatto in rete con diversi sogge soggetti. Noi sicuramente ci relazioniamo con i nostri associati, ma contemporaneamente lavoriamo a stretto contatto e creiamo sinergie con le associazioni dei consumatori, ma anche con altri stakeholder, ad esempio le organizzazioni del terzo settore. Ehm, promuovere e, e far accrescere la consapevolezza dei consumatori e quindi eh, trasferire in modo semplice e chiaro le informazioni verso... Eh, i consumatori è sicuramente importante. Questo lo facciamo attraverso eh, strumenti creati ad hoc e questo permette di accrescere la, le competenze delle persone, di accrescere la consapevolezza e di conseguenza anche ridurre il rischio ad esempio di contenziosi e, e di reclami. Eh, lo facciamo diciamo appunto, eh, noi lo chiamiamo agerometria variabile, però lavorando in, in rete eh, e come vi dicevo prima, eh, sia attraverso team interdisciplinari eh, interni ad ABI, attraverso gruppi di lavoro interbancari, attraverso appunto le associazioni dei consumatori e anche attraverso il, eh, il terzo settore. Eh, qui c'è una piccolissima panoramica di quelle che sono le principali attività di cui eh, ci occupiamo, che vanno dall'inclusione alla trasparenza, all'accessibilità, alle iniziative per le persone in difficoltà e all'educazione finanziaria. In comune, in tutte queste declinazioni di attività, c'è eh, il fatto che eh, cerchiamo sempre di rendere protagonista l'educazione finanziaria, questo perché appunto l'educazione finanziaria è motore di un'inclusione sociale, così come di pari passo è quella digitale e, e in ogni attività ci sono sempre strumenti informativi al fine di accrescere eh, il livello di competenza delle persone. E che poi ovviamente in base al, all'argomento che viene trattato eh, si declina nei vari aspetti. Eh, abbiamo provato anche noi a racchiudere eh, le varie attività che facciamo in eh, parole chiave. Eh, quindi tutto diciamo, eh, l'ingaggio dei, dei soggetti e le attività di alfabetizzazione sicuramente aiutano a creare valore, sono in sinergia con l'agenda 2030, è importantissimo quello che ad esempio diceva ehm, Flavia all'inizio, ovvero che usare le tecnologie genera fiducia, ma la fiducia è anche generata dall'acquisizione ehm, di competenza e sicuramente c'è un tema di responsabilità collettiva, eh, di visione sistemica, di accoglienza, di comunicazione inclusiva ed efficace, e di canali utilizzati. E tutte queste attività appunto le svolgiamo attraverso diverse pattern, tra cui anche appunto quelli istituzionali, e cerchiamo di promuovere le nostre attività attraverso i maggiori canali possibili, anche per creare quell'effetto moltiplicatore, per cui più uno strumento viene diffuso, un linguaggio comune, un'alfabetizzazione viene diffusa, più eh, arriva al consumatore ultimo. Quindi utilizziamo siti internet, social, comunicati stampa, eventi pubblici e, e, e le varie iniziative. Eh. Chiara lascio la parola a te. Grazie mille, eh, buongiorno a tutti, è un piacere per noi stare in questo contesto.